Il fatto che Israele Peschi da un'altra religione ci porta a fare delle considerazioni sul mondo d'oggi, però ci porta a fare delle considerazioni sul mondo d'oggi anche un altro dato. Provate a leggere con una attenzione la riga 12 e 13. Dio non aveva fatto piovere sulla terra, nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per arrivare tutto il suolo. Se notate anche la stampa italiana mette in evidenza che è, è una parentetica, che è un'incisiva sta qua. C'è una linea alla linea 12 e c'è un'altra prima alla linea 13, prima del versetto 7. Se notate, questa è una glossa di che tipo? Chi può averla scritta? La scritta uno che è sedentario. Queste cose non possono essere scritte da uno che è nomade, che è pastore. Chi è nomade no. non scrive questo. Chi sente il bisogno di scriverlo, rompendo il tessuto letterario è un sedentario il quale scrive dopo che il testo è già stato redatto il testo è già stato scritto e lui ci aggiunge questo particolare seconda cosa questo nomade che scrive così facendo ad una esperienza culturale che gli ebrei non conoscono ne e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suono. Faceva salire dalla terra la canalizzazione per eliminare i canti è impossibile, siamo in collina e nella collina non abbiamo i canali ma abbiamo i wadi e gli wadi sono sempre asciutti tranne nella stagione in cui piove qui invece si rispecchia una cultura che è classica di questa terra tra i due fiumi quindi non abbiamo solo un testo trans religioso ma abbiamo un testo transculturale. E anche qui è giusto fare una grossa riflessione, non è compito mio perché io non sono un antropologo. Di dialogare anche con le altre culture, cioè con un altro modo di pensare la vita, di pensare i rapporti, di pensare i valori. Noi oggi abbiamo una paura folle dell'Islam, non si capisce perché. Forse perché non lo conosciamo, forse perché a noi arrivano delle notizie mediate, dal mass media che non sempre sono credibili. Io penso che i giornali e le oggi facciano nei confronti dell'Islam lo stesso cattivo servizio che ha fatto che rompono l'anima di più. E allora il Nuovo Testamento registra questi rompimenti d'anima e sono fatti dai farisei. E allora noi abbiamo questa idea dei farisei che invece è una percentuale minima rispetto invece al corpus globale e non è neanche rappresentativa del mondo fariseico. Così noi oggi conosciamo l'Islam attraverso il fondamentalismo che non è da parte rappresentativa dell'Islam. Questo non significa che non sia difficile il dialogo con l'Islam. Ma la conoscenza che abbiamo è distorta da questi fattori. La sopravvivenza di una cultura è data dalla capacità di dialogo. Di questa cultura ha come altre. Non esiste mai una cultura di Ogni cultura chiusa è destinata a scontare. Per natura loro le culture sono sempre in evoluzione e l'evoluzione risponde ad una specie di logica che già Hegel aveva teorizzato. C'è la tesi, la cultura con cui dono, c'è l'antitesi, la cultura con cui dialogo, la conclusione ci troverà diversi tutti e due. C'è una sintesi dove io sarò cresciuto ma che l'altro sarà cresciuto. Per cui in un dialogo successivo io non sarò più uguale a quello che ero prima e lui non sarà più uguale a quello che era prima. Conoscere queste piccole leggi, che poi sono le grandi leggi della storia, significa osservare i problemi e poterli accostare con un atteggiamento umano, dialogando. rifiutare questo atteggiamento significa creare puro contro muro, comprensione di guerre la stessa medaglia solo viste con facce diverse. poi ci siamo accorti che la medaglia è la stessa. E allora se da una parte si diceva ci si salva solo per eh, fede e dall'altra si dice no sono le opere che ci salvano, finalmente ci si accorge che veniamo salvati solo per grazia. Tutti in tutti i due i casi. Grazie. Dialogo dunque con la cultura è già in un i semi, chiamiamolo così, della crescita, sia religiosa sia culturale, sono già in Guardate a vedere il Vangelo di oggi, se noi lo leggiamo in maniera veloce, sembra che Gesù Cristo torni per dare una rigata a tutti quanti. mentre invece se leggete con attenzione il testo, voi vedrete che Gesù dice ai Suoi quando vedrete tutte queste. Gesù assume quando diventa giudice. Ma per quanto riguarda coloro Lì viene adoperato proprio questo tipo di merda. E Gesù commenta, era giusto che accadesse così, perché anche lei è figlia di Maro e Sarnana ma la teneva soggetta da troppi anni. Lanzare un capo. di elevare il capo, sì, lo facciamo noi, ma perché è lui che interviene a compiere la liberazione da che cosa? Da quel male che sia soggetto. Capite che è un processo questo, non simica a quello che pensiamo noi in tribunale, ma è il processo della apolitosi, della liberazione, in cui il Signore non opera. perché se io arrivo in tribunale già assolto, il tribunale cosa farà? Mi dirà, non c'è l'uomo a procedere. C'è il caso teorico di chi arriva a rifiutare anche questo ultimo appello. E allora, dopo questo ultimo appello, ci sarà la valutazione. Se tu vuoi stare lontano da me, non ci posso fare niente. Questo sarà il giudizio. questa logica per chiamare giudice in quanto previsore di ed è tanto provate ad osservare il verbo che viene adoperato per indicare il Dio creatore Dio fece un verbo così merito che dice Dio quando Dio fece il verbo. per trovare il verbo vaso di cristallo sul piede, ci fa male lunghi, rompiamo il vaso, la moglie si arrabbia, è chiaro, e noi pensiamo per automatissimo, ecco, io mi ho capito perché mi sono dimenticato, è un bel grado. Dio dunque si manifesta a me in sintonia con ciò che io sono guardate che per me questo è buddismo puro vasaio plasma il vaso, ci dice mi azai. Quindi Dio plasma l'uomo con la stessa pazienza, con la stessa arte, con cui il vasaio plasma il vaso. Questa visione ricorre molto spesso in Israele. Isaia è quello che lo sfrutta in maniera dura due testi, perché comprendiamo il significato di questo modo di concepire Dio che crea l'uomo. Guai, siamo la linea 67, guai a quanti vogliono sottrarsi alla vista del Signore per dissimulare i loro piani. Guai ovviamente a coloro che agiscono nelle tenebre dicendo chi ci vede, chi ci conosce. siete perversi, forse che il vasaglio è stimato pari alla creta, cioè forse che Dio è stimato pari all'uomo. Un oggetto può dire del suo autore, il non mi hai fatto lui. E un vaso, può dire del vasaio, non capisci. Questo è un discorso duro perché la miseria vuol portare a galla certi atteggiamenti che noi uomini abbiamo nei confronti di Dio. Quando diciamo lui è morto, 30 anni o a 33, secondo la tradizione popolare, e non sa che cos'è la vecchiaia allora cosa vuole venire a parlare? oppure Gesù non era mica sposato non ha mai saputo cosa voleva dire, avere una moglie, avere più figli, avere una sua un certa notte questi discorsi, intendendo e scherzando, non parliamo poi si è con il messo, io vi ho detto solo la parte più innocente di certe riflessioni che io sento, nel mio parla mondare all'Italia. Esaia lo dice, ma scusi, chi ti ha fatto voi che non ti conosci? E tu che sei una cosa fatta, puoi dire, a ah, chi ti ha fatto, ah, non capisce niente. L'altro testo, che non è dell'Isaia di Gerusalemme, ma è profeta anonimo di Babilonia, io formo la luce e creo le tenebre e faccio il bene, proprio con la scelta, chiaro? Dio fa il bene e permette il male. Questa bella frase del Catechismo, io vorrei che la mettessi a confronto con questo testo che è rivelato io sta parlando di io formo la luce e creo le tenebre io faccio il bene e io provo con la sciabuca adesso mettetevi d'accordo con il quando io non sono capito e non sono stato capito io il signore con lato e le nubi facciano piovere la giustizia, un poco lo cambieremo. Si apre la terra è prodotta la salvezza, e termoni, si la giustizia. Io il Signore ho creato tutto questo. Potrà forse discutere con chi lo ha plasmato un vaso fra gli altri vasi di Ancilla? Dirà forse la creta al passaggio che vai? Oppure? La tua opera non ha male. Chi oserà dire a un padre? Che cosa senti? O a una madre? Che cosa favorisci? Dice il Signore il Stato di Israele che lo ha plasmato. Volevo interrogarmi sul futuro dei miei figli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani. Io ho fatto la terra e su di essa ho creato lui. Io con le mani ho disteso il cielo e lo ordine a tutte le loro schiere. Io posso simularlo per la giustizia, spianerò tutte le sue vie, egli ricostruirà la mia città e rimanderà i miei deportati senza denaro e senza regali. Il Signore, il Signore che sta parlando, questo profeta della liberazione che Ciro Paganelli sta per fare nei confronti degli ebrei stessi. Se notate però, le due immagini sono abbastanza vicine del Vasari, dove Dio rivendica la sua completa libertà e autonomia nei confronti di un progetto di cui l'uomo è co-protagonista con Dio, ma non è protagonista decisivo. La mia vita, la mia famiglia, la mia casa, la mia carriera, la mia pensione, domani farò così, domani farò qua. E io stanotte, sotto voce in tutti i piedi, dicevo regio, stolto. Stanotte verrà con me. Avere questa percezione. Che abbiamo è un tempo che ci viene regalato, la vita che abbiamo è una realtà che ci viene regalata. I progetti che facciamo è la realizzazione che si compie, no? che si compie qualcosa che ci viene regalato, anche se noi siamo protagonisti, nessuno dice. Ma questo protagonismo potrebbe essere il in ogni momento. Il fatto che noi possiamo essere protagonisti, anche questo è un problema. Raccolare in questa maniera significa recuperare quel senso originale della linea 65, allora il Signore Dio lascò l'uomo. Da di cosa lo dico? Se già il titolo di Ebraico, ci vediamo Sopra, e chi non lo conosce basta che guardi e dice Non è importante. Lì è scritto Afar min arama. Volvere dal suolo. Non polvere del suolo. Min, in ebraico, è sempre una preposizione separativa. Provate a fare un salto la linea d'altra parte Allora, il Signore Dio è il suo verbo, la dal suolo. Notate che il testo ebraico dice min Adama, cioè la stessa espressione che trovate nella linea 65. L'uomo è fatto dalla polvere fine della terra, gli animali sono fatti dalla terra. C'è dunque qualche cosa eh, che noi ricordiamo. Come il ma noi siamo parte integrante della natura del cosmo. E molto spesso lo dimentichiamo. Distruggere la natura significa distruggere noi stessi, ma di trattare la natura significa maltrattare noi stessi. Avere il cura di un albero significa avere cura di noi stessi. Sembra un assurdo perché lo diciamo. Un albero di lettura. C'è una sintonia segreta tra noi e la realtà creaturale. Ma trattare un animale vuol dire non trattare noi stessi. Ma non è vero, sì, è vero. Perché gli azzara, gli azzara, io no, plasmo l'uomo e plasmo l'altro. Noi siamo fatti dalla terra, ma abbiamo la terra. Alla terra perfetta sintonia per molti aspetti. Dov'è che non cambiamo? Lo cambiamo perché dice il testo che Dio soffiò nelle nostre amici. è una costruzione strana sarebbe un alito di vite, di vita, non una sola, ma è più vite. Quando non si sa, andate la linea 94, se andate alla linea 94 o trovate il disegnere emblematico, Nishmat, ah. di vita, se noi stessi solo a questo concetto e a noi, non a quello che viene subito dopo, e cioè divenne un essere vivente, noi potremmo ipotizzare la ricarnazione, ma subito dopo si dice che Dio soffiò sovertismo di vita e divenne un essere vivente. Essere vivente espresso in termini molto belli, con questo mefesh. Mefesh indica l'io che non può essere tanto. Perché mefesh è il respiro. Guarda. Il respiro è l'agore. Anatonica è solo tua, perché la voce è solo tua, il modo di respirare è solo tuo, il modo di parlare è solo tuo, Neferici. poi passerà a indicare il mondo interiore e poi diventerà sostitutivo del pronomio personale a chi Io. Quando dunque Maria Vergine dice. Che per me l'anima mia magnifica il Signore è una forma molto acaizzante invece di dire io magnifico il Signore. Allora l'anima non esiste, secondo il mondo biblico, no. L'anima è l'invenzione della filosofia di nel senso di inferire, cioè scoperta dalla filosofia è. Deve arrivare al terzo capitolo del libro della sapienza per intuire che esiste l'anima, però siamo nel 30 di Quindi per tutto l'Antico Testamento il concetto di anima, come noi intendiamo, vediamo, non esiste, non c'è. E nel Nuovo Testamento alcuni scritti lo hanno recepito, altri scritti non l'hanno ricevuto. In ogni persona, questo bonus, questo peso che un po' per essere parte grande del costo. Tre veri interessanti. Dio piantò, l'uomo coltiva e custodisce la stessa realtà. Dio piantò un giardino. L'uomo viene posto nel giardino per coltivare il giardino e per custodire il giardino. Una cosa, una forma molto simpatica per indicare che la creazione è uscita dal mare di Dio bisognoso c'è un completamento e questo completamento lo ha affidato all'uomo il compito dell'uomo a livello di lavoro e a livello di scienza e di ricerca scientifica non è altro che completare ciò che Dio ha avviato e questo metodo Dio lo adopererà sempre nella storia Dio inizia e poi dice all'uomo che sopprendi la bicicletta per Dio è il di di Anche nel Nuovo Testamento, se voi vi ricordate le parole di Gesù di di Come il Padre ha mandato me, io mando di Fosse, non lo sappiamo. Qui viene identificato in modo mitico. Cioè Dio dice all'uomo, tu sei il padrone di tutto, ma di quest'altro che per perde il male, mi raccomando, non ne devi mangiare, perché altrimenti moriresti. Questa è una formula di alleanza unilaterale della vita. Io ti do tutto un'altra cosa, ti chiede il contraccambio, un'obbedienza che è limitativa di un elemento nei confronti di tutto ciò che io ti do. Io ti do, ipotesi, 100 miliardi, un miliardo non toccato, è tuo, ma non toccato. 99 miliardi per fare quello che vuoi. Chiaro concetto, è un fatto. Io non ti chiedo in restituzione niente, se io vado in un negozio, io che so, io do 1500 lire, l'altro di dà attuale. io do, tu mi dai. Nell'alleanza unilaterale donativa io ti do, ma nel darti tu metto una condizione. È un'alleanza. È dell'alleanza unilaterale e donativa neotestamentale. Anche nel Nuovo Testamento non abbiamo un'alleanza bilaterale. Io sono il tuo Dio, tu sei obbligato ad osservare i comandamenti, se no ti do un tua spada. Nell'alleanza unica del rano del Nuovo Testamento, Dio dice, tu accetti la salvezza, sì, se metti che mi chiedi il perdono. Se sbagli, io non ti do la spada, ti do il perdono, basta che tu me lo chieda, ti metto queste nuove Quindi ti regalo tutto e nel regalo che ti faccio ti metto questa... Da te non chiedo niente. Solo alla luce di questa logica noi possiamo capire il volto della storia di Israele, ma anche la realtà di Gesù Cristo. Non a caso Gesù, quando dice le parole sul cali parla esplicitamente così. Questo è il sangue della nuova ed eterna. che greco David che si rifà a questa prima alleanza dell'Etto è un'alleanza gratuita la donna, la donna rispettiamo per la donna. Il grosso problema è alla linea 14. Questo è il problema, non la cosa Il testo ebraico in due parole dice delle cose giganti e anche un pochettino ose. La cosa gigante è nel primo termine che si legge Hezer. Hezer è grosso dell'esercito. Vi voglio fare il grosso dell'esercito. Di più, noi pastieri siamo l'avanguardia, cioè siamo i temerari. Questi temerari, senza il grosso dell'esercito, non servono a niente. Perché una volta che l'avanguardia avrebbe notato come nemico, se non arriva il grosso dell'esercito, l'avanguardia viene sfondata via. Vi spiego, questo è un concetto che sono. L'esercito sarebbe cieco senza l'avanguardia. E l'avanguardia sarebbe completamente antiquita se non c'è il prossimo dell'esercito. Poi dice la seconda parolina, quella più lunga, che è necto. La è parolina polmanica. Significa fare trigo, traco vis-à-vis. Questa sarebbe la dolce. Se dovessi essere crudele, dovrei fare l'amore per davanti. Ed è qui che è nato l'alternativa che vi stia di fronte come a specchio, e che adesso vi hanno solennemente blocciato, e che invece nella seconda versione che io ho proposto, che vi corrisponda, ma invece c'è. Quindi troverete nella prossima produzione, non è bene che l'uomo sia solo, vi voglio fare un aiuto, che gli consponde. Molto meglio di un aiuto che gli sia simile. Secondo dato, la donna nasce da una delle costruite. L'espressione ebraica sarebbe ahat, una di, e poi c'è mi, dalho talvo. Okay. È impossibile per voi, preoccupatevi. Li ho separati. Mi è la particella di distanziazione, di una dalle. Dalho plural. è plurale. Selach è singolare. Ta è sinonimo di plurale, dal hot. Invece quelli hote, quel vau, che si pronunciano come fosse semplicemente un vau, è l'aggettivo possessivo. <coughs> ecco, l'aggettivo possessivo, plurale, ovviamente. Ecco, questo significa demoralizzare e incomincia a studiare ebraico. In Ma non preoccupatevi, Mi sa una dalle sue delah delah di per sé vuol dire terrapieno il battente lardo. allora Dio tolse uno dei terrapieni all'uomo e fece la donna <coughs> ha senso? Dio tolse un battente diventa il popolo Dio tolse un lato. Zelak, zelak, zelak, zelak di abbastanza. L'ideale sì. sarebbe, Dio tolse la complementarità, per cui da quel momento l'uomo è niente senza la sua donna. E la donna è niente senza il suo uomo. Quindi non si parla. Si parla di questo bisogno di complementarietà che esiste fra l'uomo e la donna. Tutto. Questa complementarietà, come viene saldurata attraverso il matrimonio, attraverso l'amicizia, attraverso la fraternità, queste sono forme antropologico-storiche. Qui si parla sempre dell'uomo in quanto uomo, della donna in quanto donna. Quindi questa interversione, la linea indeterminata. Forma. Si chiama la donna perché dall'uomo è stata tolta, c'è la linea sempre meno di questo gioco fonetico, ma notate che sono due radici diverse. La prima parolina a destra vuol dire donna, i L'ultima parolina a sinistra, me, sarebbe la di quel famoso min separativo. Quindi tirate via me e vi resta ish. C'è male, un yod, un shin. Mentre invece vedete che nella donna c'è male un shin, un che. Lo yod non c'è. Devo dire che sono due radici diverse. A livello di suono sembra un maschile, ish, e il correlativo femminile Isha mentre invece niente da fare sono due radici e come io dicessi il bottone deriva dalla botte stesso scherzo fonetico lo si in ebraico, ma non ha nessun tipo di giustificazione semantica perché appartengono due no a due la completamente L'amore la la solo sale, ricordatevi, è il primo amore in assoluto nel genere L'uomo lascerà il suo padre e la sua madre. Quindi l'amore materno, filiale viene dopo. Prima c'è l'amore dell'uomo per la sua donna e della donna per il suo uomo. Poi c'è l'amore per i figli e per i genitori. Guardate che è molto importante questo concetto. Noi abbiamo o c'è ancora ma che va tremendo perché questo piccolo pietàchio non è stato tre Per cui la mamma si tufa nei figli e una volta che i figli se ne vanno perché si sposano si trova tanto peso. Per tanti anni è chiamato marito, ma non va così. Circa la nudità ci vediamo sopra perché non, rientra, non ha niente a che fare con ma ha a che fare con la fragilità, la finitudine, il bisogno. Quindi potremmo dire l'uomo e la donna si sono scoperti, bisognosi, finiti, facendo parte di una fragilità cosmica, ma non ne la vergogna ad essere persone bisognose. Fine per il abbiamo di proprio sì. per il greco facciamo solo 20.